Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno, buongiorno. buongiorno. Grazie per essere qui. Ho convocato questa riunione per discutere di alcune questioni importanti. Primo punto all'ordine del giorno è il seguente: abbiamo notato un aumento delle spese e ovviamente dobbiamo trovare una soluzione. C'è qualcuno che ha qualche proposta? Sì, io sì. Secondo me un'idea potrebbe essere fare dei preventivi con altri fornitori di cacao. Io ad esempio conosco un rappresentante che potrebbe proporci un prezzo più vantaggioso. Purtroppo no, non possiamo perché abbiamo dei contratti da rispettare. Qualcun altro? Beh, Altrimenti si potrebbe pensare di eh, minimizzare il costo di confezionamento dei cioccolatini. Ovviamente esiste una eh, spesa fissa e su quello non possiamo farci nulla, però c'è anche una parte variabile su cui invece possiamo lavorare. Eh, Dall'analisi che abbiamo fatto, matematizzando il problema, eh, si potrebbe pensare di rivedere il numero di cioccolatini per confezione. Sì, va bene. Modellizziamo matematicamente il problema nei limiti del possibile. Infatti, la matematizzazione richiede sempre delle semplificazioni. Vogliamo confezionare i cioccolatini in scatole più o meno grandi e valutare la situazione più vantaggiosa. Dunque, chiamiamo x il numero di cioccolatini e y il costo. Ora, y è uguale ad a per x, con a opportuno coefficiente, cioè una parte direttamente proporzionale a x, in quanto più cioccolatini si producono più aumentano proporzionalmente i costi. Più b fratto x, sempre con b opportuno coefficiente, cioè una parte inversamente proporzionale a x, perché assumiamo che il costo delle confezioni incida di più nel caso che la confezione contenga pochi cioccolatini. E infine una spesa fissa c. È chiaro che nella realtà il costo y non dipende solamente dalla variabile x, ma il nostro obiettivo è quello di studiare il grafico di una funzione reale nella variabile x. Dunque è giustificata la semplificazione del modello reale. Passiamo ora su GeoGebra per visualizzare il grafico della funzione y uguale a a per x più b su x più c appena trovata. Siamo su GeoGebra. Abbiamo disegnato il grafico della funzione. Automaticamente si sono creati tre slider che rappresentano i tre parametri A, B e C che variano. Facciamo delle prime osservazioni. In relazione alla situazione concreta in cui siamo, Y rappresenta il costo e quindi non può essere negativo. Inoltre, X rappresenta la quantità di cioccolatini prodotta e quindi non può assumere valori negativi. Per questa ragione ci concentriamo solo sul primo quadrante. Per le stesse motivazioni i parametri a, b e c devono essere strettamente positivi. Nel primo quadrante la funzione risulta essere continua, tuttavia concentriamo la nostra attenzione solo per valori di x interi. Infatti non ha senso considerare ad esempio una scatola di 8,5 cioccolatini. In un primo momento per fissare le idee Poniamo la spesa fissa, ovvero il parametro c, uguale a 4. Abbiamo spostato gli slider a destra. Analizziamo ora il grafico della funzione. Notiamo subito che per valori di x maggiori di 0 il costo complessivo dapprima decresce per poi iniziare ad aumentare. GeoGebra ha uno strumento che permette di eh, disegnare l'estremo della funzione f. La scissa di questo punto si chiama punto di minimo e rappresenta la soluzione ottimale del nostro problema. L'ordinata di questo punto invece si chiama minimo. Come cambia il grafico al variare dei parametri A e B? In un primo momento fissiamo B e facciamo variare il parametro A. Che cosa notiamo? Notiamo che al diminuire di A il punto di minimo aumenta. E il costo corrispondente diminuisce, mentre all'aumentare di A il punto di minimo decresce e il costo corrispondente aumenta. Teniamo ora fisso A e facciamo variare il parametro B. Che cosa osserviamo? Osserviamo che all'aumentare di B il punto di minimo aumenta e il costo corrispondente aumenta, mentre al diminuire di B il punto di minimo decresce e il costo corrispondente decresce. Infine variamo il parametro C. Salvo determinare un aumento o una diminuzione costante della spesa complessiva, l'andamento del fenomeno non varia. Abbiamo dunque fatto una modellizzazione matematica semplificata di un problema reale. Vediamo infine un esempio. Fissiamo tre valori per i parametri A, B e C. La soluzione ottimale in questo caso particolare è una scatola di 5 cioccolatini.